Premier League, Sterling manda il City in Paradiso al, 2-1 sul Bournemouth. Il Manchester City vince nel finale di partita a Bournemouth e conquista i tre punti. Dopo il pareggio casalingo nel Mondai Night Contro Leverton, ecco finalmente il successo per i ragazzi di Guardiola. Era Em Sterling il salvatore della patria con il gol al 97 che scaccia via le paure e manda i citizens a quota 7 in classifica. Nell'impianto dei e è botta e risposta tra Charlie Daniels, gol strepitoso, e Gabriel Jesus, il tutto consumato nei primi venti di gioco. Poi equilibrio con un palo per parte e il finale assurdo con quasi 10 di recupero, il gol di Sterling e il rosso per lo stesso giocatore. La squadra di Ove fallisce l'appuntamento con i primi punti stagionali e resta a zero nel tabellone. Le scelte di formazione. Bournemouth. La squadra di Ove va alla ricerca dei primi punti e dei primi gol in Premier League dopo aver malamente perso contro West Bromwich, 1-0, e Watford, 0-2. Teccheri e sono chiamate al riscatto e l'innesto di Germaine Defoe dall'1 in avanti può senz'altro dare una mano. L'attaccante inglese, classe 83, fa riparto insieme a King nel 3-5-2 schierato dall'allenatore. Begovic difende i tre legni, Koch, Ake e Mins formano il terzetto arretrato con Smith e Daniels sulle corsie esterne di centrocampo e Gosling, Surman e Arter in mezzo. 3-5-2, Begovic, S. Koch, Hache, Mins, appunto Smith, Gosling, Surman, Arter, Daniels, Defoe, King. All. Cook. Fraser, Ibe, Mousse, Afobe. Guardiola e i suoi devono scrollarsi di dosso il mezzo passo falso interno contro le Verton. L1-1 delle TIA ha mostrato la necessità di migliorare l'ordine e le mansioni dello scacchiere tattico a disposizione. Il tecnico catalano, dopo aver scelto la difesa a 3 contro i Toffees. Torna 4 con Danilo e Mendi, esordio assoluto, sugli esterni, Wakers qualificato, e compagno Tamendi in mezzo. Debutto dall'1 anche per Bernardo Silva, schierato alto a sinistra nel poker di mezze punte, formato da Sterling, De Bruyne e David Silva. Fernandino, uomo d'ordine a metà campo, Gabriel Jesus, unico riferimento in attacco. 4141 Ederson, Danilo, compani, Otamendi, Mendi, Fernandino, Sterling, De Bruyne, D. Silva, D. Silva, G. Jesus. Hall, Subs, Bravo, Stones, Aguero, Mangala, Delf, Sane, Tore. L'esultanza di Daniels Foto, Premier League, Com. la cronaca del match. Nella splendida cornice del Vitality Stadium di Bournemouth che inaugura la tre giornata di Premier, il Manchester City parte con il freno a mano tirato. Mendy e Bernardo Silva fanno il loro esordio dal primo minuto, i citizens però non riescono a trovare fluidità di manovra grazie all'ottima disposizione in campo dei Carriers. I padroni di casa spingono soprattutto con i contropiedi innescati da King e trovano il vantaggio al 13. Charlie Daniels blocca la sfida con un gol superbo, mancino di prima intenzione dal vertice sinistro dellarea di rigore che si infila sotto lincrocio più lontano. Una rete di rara fattura, la prima in questa stagione per la squadra di Ove. I ragazzi di Guardiola non reagiscono e rischiano di capitolare sulla conclusione di Defoe, bravo Ederson a neutralizzare. Dal possibile 2-0 all'1-1 nel giro di qualche minuto. Gabriel Jesus riequilibra la gara, ricevendo in verticale dall'illuminante Davido Silva e battendo Begovic in uscita. Il City prende fiducia, gli avversari si rintanano e subiscono l'ondata prodotta a ridosso della mezzora. Ancora Jesus, poi Di Punto Silva e infine Danilo provano a ribaltare totalmente la sfida. Il dominio celeste di stampo guardiolesco in termini di possesso e gioco si abbatte sul Bornemouth. Caramente, prima del duplice fischio, i Rosso ne rimettono la testa fuori dalla propria metà campo. E di Fernandino l'ultimo tentativo del primo tempo. Il brasiliano prova a portare avanti i suoi al 43. Dopo un attacco geniale di Jesus, Begovic respinge con qualche difficoltà. Dopo due minuti di recupero, Den manda tutti negli spogliatoi. Il canovaccio della gara nella ripresa cambia poco. Il Manchester City fa la partita, il Bournemouth si difende con lintenzione di sfruttare qualche ghiotto contropiede. Molto propositivo sulla sinistra Mendy, autore di ripetute sgroppate sulla fascia e numerosi cross invitanti in mezzo, sei solo nell'uno grado tempo. Gli ospiti spadroneggiano in campo ma avvertono un brivido lungo la schiena al 60 quando King c'entra in pieno il palo con un bellissimo tiro da fuori area. Guardiola decide di ricorrere all'artiglieria pesante inserendo a Gu con di Ziero per un anonimo Bernardo Silva. Fernandino ricorre al tiro dalla distanza per sorprendere Begovic ma l'ex Chelsea è attento nel bloccare impresa. E Otamendi a sfiorare la rete con un colpo di testa sugli sviluppi del corner, palo per il centrale argentino. Nel finale tanta confusione, i 5 minuti inizialmente assegnati si moltiplicano e diventano 10. Al 97 Ream Sterling fa il colpo grosso, ricevendo un cross dalla destra di Danilo, agganciando e scaricando in porta, deviazione e 1-2 City. Poi doppio giallo per lo stesso Sterling e lingresso allultimo di Stones per Silva a difendere il vantaggio. Guardiola ce la fa, tre punti in saccoccia a seguito di una partita folle.